Avvocato Dani, ci sono delle persone che la cercano. Dei pelatini. Andiamo a prendere l'avvocato. Allora, meno lo sotto, meno lo sotto. <ride> C'è un'idea. Io lo faccio uscire. Tu lo metti sotto con l'auto. <ride> <ride> La cazzo non cazzata, Berlusca Intanto te mando Cognome mando. Gnappo Dai Axi per l'amor di dio Axi cosa cazzo stai facendo? Dove cazzo sei? Sono di fronte Axi Alex Mi senti? Eh sì, la sento, la sento Ok, perfetto eh, Ma venire con me, le porto a fare i documenti sì venga, venga. Alex Alex ecco chiama, Ma lei come si chiama che non me l'ha mai detto? Berlusca Berlusca, che cazzo di nome di merda è? Berlusconi Salve ah! Oh no ah! oh, Ma posso fottermi le macchine, Axi? Questa qui gliel'ho presa in presto io. Venga, salga, salga, salga, salga, salga, salga, salga, salga, eh. salga prima. Sali! Eh, c'era bisogno di una lezione. Eh, Berlusca, vedi a salire. Come entro? Come entro? Come entro? Muscos Com F, muscoletto Fusco, eh, grande, ce l'hai fatta. OO! Oh! Eff il RPC, però. Va benissimo. Ok. Buonasera! Eh... Salve! Signore eh... pelato, pelatone, pe pelatone! Le pelatone? Sei un pelato, sei un pelato! Faccia più attenzione la prossima volta, mi, eh, mi scusi, ma lei... Per un passaggio? Eh, signor no, pelatone, no. signor pelatone, non si sta in mezzo alla strada! Eh... Oh, Berlusca. Berlusconi! Berlusconi! stai! Mm. Signor Peladone può venire un attimo qui? Eh? No, non vengo. È una cosa importante. Mi dica. Venga, venga, venga. Io non venga. ho un nome e non ho un, un personaggio. Come <ride> faccio? Come? Ma lei. Ma lei per capo non è possibile. No, <ride> oh, Ha e... fatto i documenti, so ha fatto i documenti. Cosa? Ha fatto i documenti? No. Mi dia un'altra botta sulla macchina e l'ha coltello, io glielo no, dico No, mi scusi, mi scusi, mi scusi, non l'avevo capito. Ah, un coltello, perché... Mi dia un'altra botta ancora, se darvi Cosa mangia? Si guarda le unghie? No. Berlusco! A oh, Berlusco? Ah, uh, qui il nostro amico Berlusco? Eh, Berlusconi non risponde, non lo so cazzo andare uh, no, Ah, coglioni! Sì, è capace, è capace okay, Eh, io non so come mi chiamo <ride> Aia! Eh, mi scusi, non era mia intenzione. Se... Eh, faccia più attenzione la prossima ha fatto volta i per fatto... Guardi, io ho fatto. Salve okay. signore, salve, come va? Male. Perché? No. Non mi prendi a sberle, cortesemente. Guarda questo. Eh, qualcuno mi dica come uscire dall'auto. No, no no, no, no. Oh, no, no, Non so come no, uscire, no. non so come eh, uscire! No, ma muscoletto F. no, no, no. È muscoletto muscoletto F. F, ma parla come mangi. <ride> <ride> Tagli da cazzo E eh, no no no eh oh tiro fare il coltello no no perché devi farlo? Muscoletto Grazie sempre... muscoletto Gando vado e per il coltello vi porto sempre il mio coltello Ven venite con me venite con me venite Arrivo. io Oh oh trema Vi accordare uno se no non la smettere oh. di accordare entrambi 3 2 Ma no ma se ne siamo G ma siamo gemelli Ma non vedi Non me ne fate un cazzo Che coltello Gemello Siamo sempre così venite. a casa venite. Eh, venite. Mamma Lo sai che hai proprio la faccia da Dudi? È stato è morto La ti prego cazzate. La prego Aia Aia oh, <ride> oh minchia Ti tiro un cazzotto Mi scusi Mi scusi Mi scusi Non l'ho fatto apposta Tiro fuori il coltello Io c'ho il coltello Venga non mi tiro venite, altro venite. Oh Tromona, a, oh, a, a, a, a chi minacci A chi minacci no, muoio, muoio, muoio. Un cazzo muoio, un cazzo muoio, A che minacci? Eh? A che... Ah! È finita! Venite, dovete fare i documenti, se vi fermano il arresto. No, no, sono morto, sono morto. Tremò. Fermo, cazzo. Eh! No, no, no, Ehi, hey, fermo No, no, fermo eh. ah! Vieni, per l'usca, per l'usca, vieni Viamo a Vieni, vieni, seguimi a me, seguimi a me seguimi. Che modi avete qui, eh? Come faccio a mettermi i miei documenti? No Oh, faccio <ride> <risultare>. <ride> No <ride> Mamma, tu ti mi hai fatto il limito Oh, volete venire, però Oh, non lo eh, i maroni, ve lo dico subito. Mi dica, perché? tanto l'arena eh. di wrestling è da un'altra parte. Ah. No, ma noi ci conosciamo da tante scazzottate non si preoccupa siamo, siamo gemelli, lo penso allora, per tempo. Intanto quelle parole non si dicono. Quelle ah. cose non si fanno entro un, mm. un mm. municipio. Ok. A questo municipio deve mm. essere ah. un Eh, rispettato. non so come mi chiamo però. Mm. Eh, eh, devi venire eh. qui, se non mi segui, se Il solito è... coglione che non sa eh. il non namer guarda, siamo proprio un non namer sei. Oh, oh basta lo dico a mamma Oh guardala la ragazzella Ciao cromados venuto Su grau no no no no <ride> no. Oh, no fermo fermo Oh e ti ballo da Minecraft No Ok bravo Va bene va bene All'aria pure qui, all'aria! Oltre ci che sofforre. Ho un coltello, ho un coltello! Ho un coltello! Aiuto! Va, state fermi, state fermi, state fermi! <ride> state fermi, vi conviene, vi conviene! No! Un HP fermo! Vi conviene! Dovete farli. Sto dovete... morendo! Dovete... Sì, devo farli. Vieni allora. Fatta. Salve! Siamo gemelli? Pure lei è <ride> <stato> <ride> Berlusca, vieni. Berlusca, pure lei. Venite. Ma mm. lei era il gemello, se non Venite. Muscoletto E ha i documenti. E ora chi è il mio eh. vero gemello, tra i due? Acquistate i documenti e poi ha registrato. Sorry, can you hear me? Bro. Yeah, yeah, yeah, I hear you. Can, can, I can hear you. Eh, eh, eh, come on, bro. Uh, come let's on, come keep on. Calm. Let we talk. Let's sì, talk. Let's sì, talk. Sì, sì. uh, uh. Hands up, hands up, por favor. Allora, please, um, please I, I, I speak very uh, poco poco italiana I'm Mi tu, mi tu, mi tu I'm Indian, I'm uh, My name is Ari eh, papa. papa Come, come rifaccio? Clicca muscoletto E e compra um, dei documenti e i documenti Poi to, riclicca somebody? muscoletto E e registra di ananagrafe yes, No, ho sbagliato um, um, um, Fai qua, vai qua, fai qua. E ora? Uh, I, I eh, la uh, uh, eh. no? italian. Sento quello no, che no, mi sta no, parlando no. nel cervello, non capisco. Eh, sta zitto per favore, sei andato a coltarlo, verità. <ride> <ride> <ride> Cusino? Okay, okay. eh, allora, oh! I... Ehi, hey bro, che li film? Cugino! no, tu non essere il mio Cugino coetaneo no no, no, no, no, no, no, non è no, no, cugino. Io sono Harit papa. Arit papa karit papa Arit Papa, sono indiano. Però i miei familiari sono calabri. Ah, qui yeah. eh, io sono Arit Mamma. Arit mamma, piacere. Piacere e, Ma è normale che all'inizio quando spawni in città ti truffano, ti tagliano soli. Qui essere Napoli, quindi penso proprio di sì. Ah, ok. Non lo so, non conosco Napoli, ma mi sembra tipo Tunuk Tunuk, la città in India. Più o meno. Oh. Ma adesso si sta scherzutta qua dietro! Uh. Hey, Tramon! Ew! Hey. Ma che stai facendo? Fai? Ma perché Piccolo è un avvocato? Perché Piccolo è un avvocato? Stai creando panico! Sto facendo andare via i non pensanti, visto che è il nostro ufficio e ogni I volta non che pensanti è il, E ogni volta che c'è il uh, blackout si fa Ah, ok, pensavo stesse spaventando però, la, le persone Però intanto ti chiedo di uscire, quindi esci Muoviti veloce, esci Vai via da qua Ti do una vai mano? Via vai via da qua, no, vai via da qua No, mi scusi, vado via Vai via No, è partito Allora, vuoi oh. smettere? Devi andare via, vieni, questa è l'uscita, vieni Oh, per Luca. No, via, fuori. Vai fuori. Alex. Alex. Alex. Prestami un po' il coltello. Ma chi ti si incura, faccio io. Che Non puoi accoltellarlo Coltellalo. E Alex, comunque, dicevo, stasera... Mangiamo la pizza a casa mia o a casa tua? No, no, no, io a casa mia che ci stanno delle donnine col. Avvocato, ci, cuori... ci sta vada, spiando? Vado vada vada ad avvocatare. Oh, no, no, no, se no, il no, tuo no, amico no. se il tuo amico avesse le corde più basse non avrei sentito nulla però no, no, no, no, Eh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vieni vieni cazzo <ride> fermati fermati vieni. no, vieni. no, no, no, no, la pula, la pula, fermati fermati. La pula, pula, pula, pula! Ti devo Alex! Una... La ti Pula! Devo una cosa, fermo! Madonna mia, bro. Ti devo far vedere una cosa, ti stavo dicendo andiamo a casa mia, sai perché? Perché ci stanno le donnine che fanno così, ferma! Ci stanno le donnine che fanno oh, così. Oh sì, Vai così! Eh, però scusa, fermati! Sì, oh, è? vai così! No! Che <ride> basta, basta, basta, basta! Dov'è? Dov'è dov il duccio? Come va, come va? Che no, cazzo di fine fatto che qua abbiamo appestato un avvocato? Come stava. Come stava. <ride> dai, muoviti, <ride> aspettiamo lì. Ah, allora, no, sapere come stava eh, tutto. Sì, dove, ma entri ora? Ora c'è no, un problema. Un video, a fare questo, a guarda, dai, sbrigati. Sì sì un secondo, una cosa mi ogni volta Che mi alzo, mi viene a fare questo, non so perché, cioè, parte in continuazione e non si ferma. Credo siano dei tic. Che... Eh, lo so, pure questo, guarda. Eh, dottore, anche a me, ogni volta che mi alzo okay, lo guardo, sì, mi viene vedere vedere da fare se questo. Scioglio. Eh, bene. Bene, cosa succede? Se volete, se volete che Ancora te. Vi... Ragazzi, Se, se volete, se volete che i medici mi curino, eh, costa si 50, si tolga, 50 milioni. mi consiglio delle lezioni. Sì, ma i suoi sono problemi mentali, non fisici. Quindi, è da avvocato. Serve più uno psicologo. Avvocato, mi guardi. Eh, provate con le lezioni. Ma l'avvocato è ovunque! Ma cos'è? Dio! Non si rivolga più la parola, altrimenti andrà a finire male andrà a finire male, me lo viene a dire un cittadino manca poco che li faccio prendere il volo okay. a questi ah. buonasera Perlusca. però sa una cosa perlusconi cosa posso spostare un gentilmente Sì, si adesso gliela posso, okay, adesso per... gliela sposto. bravo avvocato! delinquiamo perlusconi. in città con le macchine in doppia fila forza forza vada vada farlo. io potrei farlo eh si sì, abuso di potere andiamo forza Signore. Abuso di potere, no, no, vado, vado. vado. È? Si si si mette, no, non è vero, no, mai sì, ma vado a studiare, lo avvocato. Lo Prego. Ma vado a studiare... Muscoletto F. Oh, è Sadi, Berlusconi. <ride> andiamo oh, a prendere Dudi. Ha detto che risponde di là, di là, di là. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh. Andiamo a prendere Dudi. Mm. Andiamo a prendere Dudi, Axi. Mm. Arrivo. Boh. E comunque quello lì prima o poi va fatto fuori Duccio, salga. Luccio, salga. Se... Venga, venga, venga. Ah, salga oh, sul oh. cruscotto. No, no, venga, vieni, cambiamo. Dobbiamo anche prendere un'auto un'altra a quattro posti. Oh no. a quattro posti. Andiamo Eeeh, per lui. e ma me, seguimi a me. Seguimi a me Come faccio i documenti? Scusi. Non ho niente documenti, andiamo, andiamo a pestare l'avvocato. Andiamo, andiamo. andiamo. <ride> ma è... che ti ti la cintura, mannaggia Gesù. Andiamo a pestare l'avvocato! Axi, ah, sì, l'avvocato! Eh. Pigliamolo! Andiamo a festare l'avvocato! Sì, mi sta sui coglioni, mi Ma sta con l'avvocato la Abbastanza. Ma te la chicchi un po' mentre guidi? No, mentre guido no. C'è vero tutto che. Io vero che lagga tutto. L'agga? Ma cosa. in che senso l'agga? Oh, merda, oh, la stavo investendo! Eh, ragazzi, sta merda, l'hai messa sotto! <ride> Ma quasi l'ho messa sotto, l'hanno salvato i pali, l'ha salvata! Dove sta sto strozzo? Ma dov'è? è? Stavo qua prima, l'avvocato. <ride> Avvocato! Oh, salve! Dov'è l'avvocato? Parcheggia l'auto, vieni! Potete non andare a tutto gas qua davanti, grazie, e andare Ma piano? Andare... <ride> che cazzo è successo? Scusi, hai ragione perché sono esplosi i vetri? <ride> e... Signor Duccio Ma ci ha cercato da? un avvocato qui? C'era Dov Dov'è ora l'avvocato? Non so, è andato di là con la macchina Allora andiamo Ok Dove perché... è andato l'avvocato? Perché... Se n'è andato Andiamo a prendere l'avvocato. Eh. <ride> Facciami capire chi è che comanda in sta città. Salve. Metto sotto... Ripeto, salve. Salve. salve. Cazzo, devi parlare. Lei è un avvocato. Oh, che cazzo fate? No, no, ferma, oh, ferma, non ferma. Non ferma, non ferma, non ferma, ferma, non aiuto. Non Amici, oh, oh, calma. Calma, oh, oh, le mani! Oh, no. Stavamo cercando il nostro amico avvocato. Ok, venite, vi accompagno da lui. Mi Scusi, non volevo tirare le cazzotti Guarda, per punire... Avvocato Dani... Oh, ecco ci sono delle persone che la cercano. Cor non <ride> tiri fuori no. il ferro con me, per favore. Dei <ride> <appunto>. pelatini. <ride> oh, come no, eh, eh, scusi, ma che è discriminazione? A me è discriminazione eh, privata. A me non mi cazzo. Ho una monastia eh, e diciamo questo mi, mi prende in giro. Aspettiamola qui, aspettiamola qui, aspettiamola qui, aspettiamo qui. A guarda gente fughi. Per Berlusconi, Berlusconi guarda. Se la cercano. Può farlo venire fuori? No. Fuori no fuori Mettimi fuori. giù. E non oh, riesco. Come faccio a fare i documenti? Eh, di andar là. Raga, ma qui ma stiamo. Ci stiamo. zitto. zitto. Non mi volete pestare? No, no, no, no. no, no ho detto eh, mangiamo è, pasta è, col è, pesto. Non ho aver per sbaglio, Pestavo l'erbetta per sbaglio nel giardino. Mangiamo pasta col pesto stasera. Oh, per lo scambio di vieni Venite. Mi riferivo a pasta col pesto, raga, Un po'. altri. Oh, mi oh, si, sì. infatti, no, sì. guarda raga, raga. rotto il cazzo. E questo questo, ora vi do due chance. Occhio amore, angioletto e vi cacciano nuova città tutti e due. Pigliatelo, pigliatelo, pigliatelo! ferma, di non si può fermo, non si può. Aia! Aia! Io non c'entro nulla, io non c'entro nulla. fermo. Fermo cazzo, non lo Sei morto cazzo Sei morto cazzo, cazzo cazzo Cazzo, siamo nuovi in città, un po' di rispetto verso i nuovi. Allora, io, vi, vi do 5 stanno... secondi per uscire da questo luogo e non rompere più il cazzo e non vi picchiare più State da qua ragazzi a picchiare qui Io Ma... sono un... un massimo di in questo momento Perché bello, bello, posso, Bello, bello, se bello, bello, bello Vabbè, tanto per, per farvi del bello, male Bello, bello, ok, ok, no, no, devi ascoltarmi un attimo a me, vieni qui, vieni qui Ascolta No, non posso, in questo momento eh? devo andare in polizia e sono incazzato Eh, no, un secondo, una cosa, una cosa devo dire Vieni Dimmi. qua, vieni qua, vieni qua Oh, salte zitto allora, beh. loro due hanno una malattia ah, un po' grave, quindi bello. è normale che fanno questo, capisci? E io non puoi centro Eh, non è colpa loro, capisci? Eh, va bene. Eh, non parlare da morto, Pirlo. Non puoi parlare oh. da morto, male, Vieni, bello. Bello. Oh, non puoi parlare da morto, Sta male, poverino. Vieni, non puoi parlare da morto, Blood! Non non ci sanno, non ci sanno, non ci sanno, Cazzo, cazzo è? Dentro, è già sto già vedendo il, il mio letto. Sto uscendo dal mio corpo! <ride> secondino, un secondino! Già mi sta sul cazzo l'avvocato! Avvocato! Dottore! No. Dottore, no. dottore, dottore, dottore! È morto Pinna Mico. Com'è che corri è con una mano. persona in mano? Eh, è urgente. No! Molto strano. Stai zitto! <ride> mi sentite? Sì, sì, lo puoi Si, aiuti prima il mio amico. È, è un placolo. Aspettate, avevo nato un attimo un problema telefono. So che è successo? Allontanatemi? Sì, sì, ero non non appena non non nato. Sì, Salve. Sta bene? Sì, si sì, avevo nato Le un attimo. Sì, arrivo pure. Ah, ah, ah cavolo. Eh, eh no, sì, gli tocca la pelata. Eh, Salve il mio amico, per favore. Ragazzi, toccatevi per lo la pala, ragazzi, passate per favore. Ok, 2, cosade. Uno. Un è bella la sua pelada, so 5. 6. 7. 8. 9. Come si è Don. Allora, mia signora. Oh! Non puoi non puoi ricordare, al di Oh! Non successo? Cazzo, devi andare dal dottore, vai dal dottore. Vieni qua. Lei chi è? È il dottore Mio padre? Dov'è casa mia? E tu chi sei? È Berlusca il Tuo gemello Berlusca lui è il tuo gemello Io sono il tuo migliore amico Devi venire con me cazzo Migliore amico? Eh, io okay. non ho amici Chi cazzo sei? Ah ora ricordo Dove andare a pestare l'avvocato Fermo fermo, A te ti prendo in braccio Fermo Uno di voi vieni Ti prendo in braccio Sono io <ride> Sali ferrusca. No, ma me che non ha di un Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. No, è filler e non possiamo fare ci fanno. Eh, andiamo allora. a comprare una pistola, voglio voglio sparare. Eh, <ride> non accacciarlo a sparargli, 45.000. Ma se ammazza l'avvocato che succede? Un attibam. Mm -hmm. Cioè, non è che ma vabbè. Andiamo a far casino. Allora vanno. meno lo sotto, meno lo sotto. C'ho un'idea, io lo faccio uscire tu lo metti sotto <ride> con l'auto <ride> Oh, comunque, su barco non tocca barco, se di dico, eh Sì, ma ora, c'è... Cioè, ti è trollato, quando ti è qui cattolo è, è lemon soda, oh. voglio dire, voglio dirmi che... Vieni, vieni, vieni, ok, scendiamoci, a poi sta e farmi scendere È rimasto okay, incastrato su questa Siamo... Aiuto! Mamma!